Angeli, demoni, doppio. Ha un nome anche bello, musicale. Ha un trio nel nome. Ha un bel ritmo. Ci dice oggi eh, una cosa molto semplice che mi spiega anche perché questo, questa attenzione nella fluidità, nel far ginnastica. Tutte le volte che durante la nostra giornata noi facciamo uno stacco netto di coscienza da un momento all'altro perdiamo il senso della continuità energetica è come ogni volta in una danza in un movimento ci fermassimo e ricominciassimo faccio un esempio pratico degli esempi pratici così ci capiamo per quattro ore sto lavorando rimango concentrata solo sul lavoro mi dimentico tutto quello che c'è fuori sono seduta alla scrivania mi dimentico pure di avere dei piedi, mi dimentico di avere un corpo. Se non devo far pipì o non mi viene estremamente sete, non mi accorgo nemmeno di dovermi alzare. Se non ci sono quegli orologini che fanno ora, che ogni tanto fanno bip bip, alzati, sei seduto da tre ore. Ti si ferma la circolazione, cioè sono utili, sono anche simpatici per l'amor del cielo, però io mi domando, siamo arrivati a un punto che ci dobbiamo fare un orologino che dice alzati, ti si sono addormentati i piedi, imbecille me lo deve dire l'orologino, capito? se no io mi dimentico d'avere il corpo poi esco di lì vado a pranzo e mi ricordo solo di avere la pancia perché ho fame in quel momento mi ricorda il mio stomaco, mi ricorda il mio appetito mi ricordo di avere dei colleghi perché magari siamo insieme, chiacchieriamo e tutto poi chiamo il mio fidanzato a casa e mi ricordo di avere una vita sentimentale vado a prendere i figli a scuola e mi ricordo di avere dei figli. Ogni volta, in ogni ambito, è come accadesse questo. Prima sono in un quadratino tutto rosso con la sua atmosfera, tutti i suoi insegnamenti, tutti i suoi ricordi, la mia consapevolezza, poi stacco. BAM! Una soglia netta, tutto il rosso rimane di qui e finisco nel verde. Tutta un'altra atmosfera, tutte altre vicende, altre persone, altre situazioni. BOOM! separazione netta vado a dormire sono nel mondo dei sogni mi sveglio boom separazione netta chi si ricorda del sogno chi si ricorda della notte mi perdo tutta quell'energia e sono di nuovo qua è vero hanno una loro autonomia questi triangolini hanno dei loro disegni molto belli hanno un loro nome ma senti la musicalità quando leggo assieme angeli demoni doppio angeli demoni doppio Guarda la figura nell'insieme. Non sono solo tre triangolini, formano un pentagono, o se vogliamo vederla in tridimensionale, formano una piramide a base pentagonale. O ancora uno potrebbe vederlo in quattro dimensioni e questa è una delle trasformazioni possibili di un solido quadridimensionale. Ci possiamo mettere, ci possiamo vedere in questa figura d'insieme tanti livelli e tante profondità, oltre... I confini del singolo triangolino. E così accade nelle nostre giornate. Non è un qualcosa che si fa, è una consapevolezza energetica che io scelgo e mi impegno per portarmi dietro da un contesto all'altro. Devo proprio avere come un aggancio costante con me per ricordarmi che al di là dell'Elisa mamma dell'Elisa impiegata, dell'Elisa che fa le pulizie, dell'Elisa amante, dell'Elisa solitaria, dell'Elisa addormentata. C'è un, un filo conduttore di fondo che unisce tutti i momenti della mia giornata e mi permette di non dimenticarmi completamente di tutto il resto. La stessa cosa non è differente, no? A volte diciamo... Eh, una singola giornata è come fosse il paradigma di una vita, la, la nostra esistenza sulla terra, l'esistenza sulla terra funziona per frattali, c'è sempre lo stesso schema di base che si ripete, si ripete, si ripete, a volte diventa anche manifesto negli elementi naturali ed è estremamente bello, immaginiamoci il nautilus che è l'elemento, quello eh, più famoso, no? C'è sempre lo stesso schema di base che dal centro della conchiglia con una proporzione magnifica, aurea, cresce e si espande all'infinito, ma è sempre la stessa proporzione di base. Nelle, ad esempio anche negli abeti, eh, nelle, nelle conifere in generale, c'è una proporzione di base che è il triangolo. Quando vedo una conifera da lontano è sostanzialmente un triangolo, ma quel triangolo si ripete anche a livello microscopico se io mi avvicino il crescere delle foglie sugli alberi è fatto a tre e sulle foglie gli aghi crescono a tre e dentro gli aghi la struttura di come si aggregano i pezzettini di legno e di foglia per creare gli aghi è a tre è un frattale che si ripete la natura spesso lo rende manifesto no? se, va, se vado a guardare quando cucino il, il cavolfiore o il broccolo, lo, lo si vede, ci sono, ci sono gli alberelli che diventano un alberello più grande, poi più grande, poi più grande, fino a formare, beh ora un broccolo così no, però fino a formare tutto un bel ceppo. La natura ce lo mostra in continuazione questo, nelle nuvole, nelle molecole, nei cristalli, a volte è talmente evidente che lo riesco a notare no? nelle venature del legno, Anche a livello sottile, a livello energetico, funzioniamo allo stesso modo. Una nostra giornata è il paradigma della nostra vita. Certo che ogni giornata è diversa, così come ogni esistenza è diversa, perché abbiamo la libertà di interpretarla e di viverla senza un destino che ci obblighi. E quindi ogni volta è differente. Ma il paradigma di base è quello, la struttura energetica è quella. E anche più in piccolo, andiamo proprio dentro agli aghi della, della conifera, anche più in piccolo da un'attività con l'altra, da un'ora con l'altra, da un, un triangolino con l'altro, di questo esempio che stiamo facendo, è sempre la stessa struttura. Cioè la psicologia ci dice le dinamiche non risolte te le trovi da una situazione con l'altra scappi dalle dinamiche di casa rifugiandoti nel lavoro e gira e gira le stesse dinamiche salteranno fuori pure nel lavoro. Ma non è un fatto psicologico, lo si può vedere anche a questo livello e può essere interessante, ma è prima di tutto un fatto energetico. Sotto a questo movimento c'è un paradigma energetico che chiaramente non cambia perché il fulcro della nostra coscienza siamo noi, quindi lo stesso paradigma che consapevoli o inconsapevoli applichiamo a casa gira e gira eh, emergerà anche nel lavoro perché lo emaniamo lo proiettiamo noi mandiamo un segnale e la vita ci risponde prende forma con un incastro di emissioni certo la nostra quella dei nostri colleghi quella dei nostri familiari a casa quella degli amici del fidanzato del compagno di turno ogni volta in modo diverso perché siamo diversi la nostra emissione è sempre uguale ma incontra una realtà esterna che di volta in volta è diversa, quindi se ho una problematica in famiglia mi si ripresenterà al lavoro, ma con un volto diverso, con persone diverse coinvolte, con dinamiche diverse, implicazioni differenti, ma sotto la forma, l'essenza sarà sempre quella. Quindi come eh, diventa interessante tutto questo? Ricordandoci che ogni pezzettino che attraversiamo della giornata, dell'esistenza, dell'ora dell che stiamo trascorrendo è legato all'altro, è come una piccola microscopica incarnazione, non ho bisogno tutte le volte di nascere, morire, e dimenticarmi tutto, posso ricordarmi, ho l'aggancio del corpo che non mi lascia da quando sono al lavoro quando sono a casa, è sempre il mio, è una banca dati, un'ancora di memoria importantissima, mi faccio aiutare non muoio fisicamente quando esco dal lavoro e torno a casa e questo mi aiuta, rimango incarnata, è più facile ricordarmi chi sono se non devo morire e cambiare corpo e aggregazione ogni volta. È un allenamento per quando poi si fa un passaggio diverso, si lascia il corpo e se ne prende un altro e di volta in volta diventa sempre più facile non perdere la propria coscienza da una manifestazione all'altra, ma è uguale, quello che accade nel piccolino, nelle ore della mia giornata, accade quando poi un giorno lascio il corpo e rinasco. È la stessa cosa, è lo stesso paradigma, ce lo dice bene il Nautilus, la stessa cella piccolissima da cui si parte con la costruzione della conchiglia è poi la stessa che all'infinito si ingrandisce. Noi funzioniamo così, la nostra emanazione nella vita funziona così. E questa carta ce lo ricorda, dice trovati. Quando attraversi lo specchio, da una realtà all'altra, da un contesto all'altro, dalla veglia al sonno, dall'amante al lavoro, dai figli alla solitudine, guardati, riconosciti, portati con te, non ti separare. Non sdoppiarti in tante versioni di te che non comunicano. Cerca un'unità. Cerca una continuità. Bella la carta di oggi. Andiamo a provarla e vi fate sapere come va. A domani alle 9. E magari vi racconto anche qualche novità interessante domani alle 9. Ciao, grazie di aver seguito.